E... Lei, com lei come va? no vanno qui in questo, la vita è molto raffreddata però perché grazie a te si piace... sì, dai buongiorno. Eh, buongiorno la saluto perché Salve, eh, non voglio non voglio far prendere influenza a tutto ci vediamo presto okay. va bene? ti faccio giro arrivederci vieni no, ma... un momento si si vai così bello aggiorniamo si, sì. la signora. la so, la so, la so, la so, la so, la so, il so, la so, la so, la so, c'è con i che... problemi sì. che quella su Viani Marconi? Oh, su Marconi no. Se riusciamo a farla partire quest'anno no. dipende un, solo, un po' dalle risorse. Vabbè, il discorso facevamo no. anche su come mettere le risorse Vabbè, sul bilancio. Non mi ricordo quanti sono e anche con l'U2S lavoriamo nel settore di salute dei progetti. Okay. Quindi per collegare un po' la verete lì, questo è divertente. Per lu 2 iniziare... serve solo il collaudo. Marconi... In, no, no, no, no, tutto il, il progetto Portonaccio. Portonaccio vuoi... Scusami, Portonaccio serve solo, solo il collaudo. Solo è una nuova ah, su cui vorremmo lavorare anche l'anno prossimo, eh, cercando di trovare altri 6 milioni se non sbaglio. Però insomma anche quello su Marconi è importante perché potremmo anche iniziare a ragionarci con, sia con la ciclabile sia col percorso Drama. Sì. Quindi quello è assolutamente molto molto importante. E poi abbiamo avuto il piano quello complessivo delle preferenziali su Roma, una bella mappa grande. Quindi diciamo l'agenzia omega. Già... Sì, sì, sì, sì, sì. Okay. Oh no. è, è tutto bravo. disegnato. Sì, cioè. sì, Sì, sì, sì, preferenziali, quelle tipo Vienna, Le Piedmont, via Morata faccio una storia leggermente semplice di fare il volo altro semplice un e finanziarle bene a provo proprio i propri corridori della mobilità cioè che domani per esempio gli alle marconi si svolgono dopo ci metti anche le tracce se lo metti i binari lì mi sono occupato, diciamo, un po' di Matteo del traffico, ho stato inserito in quel settore e ho dato lente, proprio dolente, la dolente la, la doppia fila, insomma io stamattina ho fatto 50 minuti di sopravvolo, non avevo ah, aperto Ma c'era un po' di tutto, spero che era il primo sì, giuro, sì, però si sì. Eh, c'è no, il tram, l'autobus, il, il, il, il 51 è, è, è proprio invasa, no? eh, sta anche parlare con, con le persone, vede persone vede. lì. problema Anche le doppie file sul piano di Berto e chiaramente... Che si dica che era il problema che eh tutti i privy doppia fila avevano preso la presidenziale, poi anche chi va dritto, ma è giù alla fine della... Voi però potete lì. fare controlli voi verificatori no, o no? Non controlli, potete fare anche io. 30 tardi ma cioè perché materialmente non è possibile. come diceva che sembra la prima. Sì, oggi io sono sempre molto critico, però è vero anche che oggi c'è cioè, chi venerdì era abituato a passare a sinistra e poi no, stamattina dei signori dai palazzi. Da, da, da no, poi non per divendere io sì, di c'è anche che però essendo fase di arrivo forse c'è sempre un, di... sì, un pochino di... Di, di, sì. di, sì, di informazione no, anche. Sì, sì, abitudine. sì tanti Sì, tantissimo, ma la segnaletica, che devi fare che era una signora esempio, della mandata di, della cancellazione delle strisce per ah, dell'apparezzamento via Fontana mm -hmm. sì. che si adesso, dove andiamo, io no, un, un po' qui indietro ci resta comunque via Stadilia e ci andiamo anche per un mese esatto, esatto. esatto, però, no, come dice, è, è, è un punto pericolosissimo beh, poi eh. Eh. ah, già, di pericolosissimo male che abbiamo tolto è pericolosissimo più incrociano tre quarti di Questa parte si... Tempo... No, no, Secondo me qui no. a destra la no, motelma... dietro un po' noi ci sono il panterino nel piccolo metro, qui si sì, in effetti... Anche adesso... Per recuperare poi quella più avanti... Beh, qui si parla di autos. Sì, Tutti scendono come no. sì, tu il scendo nostro, sì, la polizia non c'ho la stessa quella quello è le risorse e di mettere le telecamere anche su più portali, ma è su una cosa strana, questo è il 7% di una telecamera, non ci passa nessuno, io ho potuto non ricevuto le quella che tutta libera e spesso quindi anche intensifica oltre con, col con controllo umano, anche col controllo delle camere e altre attrezzature. Ovviamente, eh, no. magari, magari, sì, sicuramente eh. rileva. Però quando rileva la multa poi, guarda, poi arriva, il eh. si sì, sì, sì, eh. A un certo punto è... Questo mm. sì. diciamo, è una proietta Diciamo l'ideale è proteggere, comunque poi anche proteggere... tu fai la multa, comunque poi sì. invadere in invadere. Sì. Eh. L'ideale è proteggerla. Sì, sì, la sì, cosa ottimale. No. Ma che hanno dato? Io, io, io, io, io, il traffico è un po' è, diciamo che due o tre collaboravamo come persone rispettive del settore e era abbastanza sorvegliata come attività non ho capito perché è successo un po' di rilassamento. Ma lei parla di sgliari, entrambi sia lato strisce, che no no, lato, lato, lato... lato strisce lato... un, un po' di consigliare sì, di... perché avevo costruito un sacco di cose, poi... Lei, la è la è adesso sto qui, se un cuore, centro storico all'esterno, ma no, mi no, no, no, no, hanno no, ricollocato. Però cosa mi piacerebbe forse un'attività di... la maggiore di... Di okay. cioè, è la maggiore è maggiore è la maggiore è le maggiore è la maggiore è la maggiore è la maggiore è la maggiore è la maggiore ai cittadini noi è fatto anche tramite la abbiamo informato che sarebbe partita no? la nuova corsia dall'altro sicuramente il fatto che piano piano i cittadini vedano effettivamente una nuova disciplina di traffico e poi purtroppo le sanzioni per chi non, non rispetta e a quel punto diciamo, l'unione di queste cose in realtà diventa uno strumento utile ed efficace affinché la corsia venga rispettata. Adesso fortunatamente non c'è nessuno. È centrale quindi la corsia sì, preferenziale, sì, sì, però generalmente... Al tempo certo, sì, è che qui le persone non da la a svolgere a sinistra, perché questi lì ci sono stati. Questo incrocio lo ricordo Quindi di fatto adesso la svolta qui non è più... Solo un attualizzamento di una stati lecce però le macchine non possono più salire su quindi diciamo che se vogliono andare a San Giovanni in laterano non devono decidere lì. Lo sì, decidere diciamo, sì, prima di vieni da qua? Sì, esatto. noi avevamo la 792 di cipriota. Avete messo una, come si dice, un cartello per spiegare ah, prima degli due. Due. Sì. Sì. altri? Sì, li avete messo. Scusate, il traffico vincolaio? Sì. Per il traffico vincolaio? Aspetto, scusate un attimo. Il cartello per... Le automobili armi. che sanno che se vuoi attraversare qui devi farlo a via. In realtà non è tanto di ADAC, è più di polizia sono... locale, ok. di polizia municipale. Però le due cose le devono messi. essere coordinate, sì. Sì. perché, perché altrimenti per i veicoli privati, che chiaramente non si può fare. Perché i veicoli privati arrivavano sì, qui sì, a metà sì, sì. e giravano a sé, invece adesso non si può più fare, per cui bisogna informarli prima degli archi. La porta maggiore diciamo? Adesso sento vigili e agenziali La scelta, non lo facciamo una... qui diventa Sì, da qua diventa è qualità, qualità. È. un binario Ci siamo un po' in circolo vizioso Esatto, qui puoi... È... A chiederlo Scusa, però un po' Le cose sì. devono essere Sicuramente... coordinate bene in modo che anche l'informazione sia corretta Sia da Carlo Felice sì. Sia da Carlo Felice, qui pure c'è una corsia laterale Ah, sì, sì, quella sì. del Trump tolgo, mm -hmm. eh, A destra proprio Stiamo anche collaborando con la polizia locale, il sindaco ha scritto all'aeroporto sulle scuole, anche la lotta alla doppia quindi per consentire la purificazione e anche in assessore. Stiamo lavorando con il piano anti sosta selvaggia, un po' di inseguita quella è un'altra delle tecniche però stiamo usando anche delle soluzioni ad hoc proprio per puntare del rente per, per, per farci che tutta la sicurazione sia più orduida no, no, non è tollerabile la macchina che sì, blocca sì, sì. perché poi volendo l'asio si riesce a girarla è in mezzo a due grammi quindi poi è lì finiamo per perdere la commerciale questo non è l'obiettivo come è andato il giro? era adesso un po' di giro e è meglio così abbiamo dobbiamo esatto. sì, sì. fare più spesso così. Okay, sono tanti cittadini che inviano anche tante foto quando comprano i biglietti che ne da 10 sono carini alcuni proprio se lo segnalano quindi apprezzano tanto Pronto? queste iniziative anche con il controllo, sì, l'utilazione noi ci fermiamo un'incazzanza di persone magari Così e fino, a, e fino a Piazza Venezia cioè il, il, il fatto che i turbetti abbiano successo questo Senta, non va come bene al non... Okay, come al solito cioè, ecco, noi cerchiamo di spiegare che si interviene comunque però sai il dubbio la diffidenza è radicata quindi è un po' difficile ma credere che Diciamo che c'è tanto da fare perché come dicevamo prima questa azienda purtroppo è stata un po' abbandonata per troppi anni, quindi dobbiamo forza a noi, dobbiamo un po' lavorare su tanti fronti e ricostruire sia l'azienda sia un po' anche l'atteggiamento dei cittadini nei confronti dell'ATAC, dell perché poi la reazione è eh, funziona talmente tanto male che non pago il biglietto. Sì, sì, è una catena, non va bene. Io Fortunatamente c'è diversi, ho vissuto proprio l'ultima parte, io sono stato in azienda nell'88 e, e si viveva un clima veramente abbastanza buono, quasi una, veramente quasi una famiglia, sì. no? sì. parenti prima di me e mi ricordo raccontavano le storie di Cenderellata, è una cosa appassionante. Sì. Sì. Quindi io ho conosciuto l'ultima fase del, dell'appello sì bella disegna. E poi mano a mano, né, sempre più tutti strada, o, oggi, oggi sento molto più. Speriamo che ci sia una, una rinascita. Sì, io spero di andare via, anche so anche poche vorrei no, no, po'. po non in è vero, non so è vero, non so è vero, non so è vero, non so se è vero, non so se è vero, non so se è vero, non so se è se è non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 la no, è una, una, un primo passo per capire quale sarà poi la futuro, delle linee di come circolarne il bus, stiamo cercando anche, anche di individuare tutte quelle fermate eccessive, allora, cioè, come diceva, dai che possono rallentare il traffico su tutta la città per cui anche razionalizzare e inserire nuove linee express, tutti sono degli diciamo, interventi che possiamo fare a corso zero ma i risultati sono invisibili questa è la sfida ognuno per quello che può nessuno di noi ha la battuta magica però la possibilità invece di operare il cambiamento tutti insieme ognuno per la parte di propria competenza questo rende il cambiamento possibile sono toppiani però l'assessore una di meritocrazia la parola. gonfiato questo va, anche penso la parola sì, abbia sì, sì, eh, se notano non è una sciocca. No, non è una sciocca. tante, tante è io se trovo spunto. è trovato spazio per dare valore qualche parte no veramente proprio si sente così a posto è un sacco di traduzione sono tante persone che sono anche esposte, si sono disponibili a lavorare per il progetto comune penso che operare anche un senso no, beh, cioè di appartenenza è fondamentale è sempre facile no? non non è non è è che è che credo che lo stimolo giusto cioè, se si può ripartire e anche già una linea come questa oggi è anche anche per voi per la parte alla città molto la poi io almeno personalmente ho sempre ah. cercato di smettere questo no? limita, i guasti, i guasti sono una grossa, un so, tanto quanto c'è che possiamo subire. No, E stare lì in mezzo, vedo io sto prendendo il centro, il di le persone, persone che ci hanno ragione, diciamo, non, non è sempre semplice, cercare di ragionare con E caricarsi di caricarsi tante, tante difficoltà che poi ti porti a casa in esatto, diciamo che questo è anche il modo con il quale forse un certo modo di operare in politica ha, ha lavorato proprio con l'obiettivo di arrivare a smantellare determinati sistemi perché poi demotivare le persone è il modo migliore per allontanarli e piano piano privatizzarli. pensi ai medici? che ah, lavorano in ospedale, che non hanno più strumenti. che vengono progressivamente si Cioè, è proprio un sistema? Io quello che sento adesso è che quasi, forse sbaglio, quasi una cosa bussata, perché l'azienda io hanno. Sì, scendiamo dalla centrale, la prossima è esatto, la prossima, forza, la nostra forza, la nostra la nostra la nostra la la nostra la nostra la nostra la nostra la nostra la la veramente alla merce dei padroni, più poi le aggressioni la dobbiamo, ti fa circolare con autobus che non sono adatti, eccetera, eccetera, insomma è chiaro che devo derutiverebbe chiunque. Ci dobbiamo mettere tutti assieme, grazie Noi dobbiamo Arrivederci Grazie, arrivederci, grazie Buon lavoro Arrivederci, buon lavoro giro sulla nuova linea 51 Express, abbiamo potuto camminare sulla nuova corsia preferenziale di via Emanuele Filiberto. Abbiamo visto che c'è ancora qualche problemino con gli utenti perché effettivamente insomma, bisogna abituarsi a una nuova disciplina di traffico, ma io spero e credo che a breve tutto questo insomma sarà più che, che risolto. Adesso vi salutiamo, andiamo a lavorare in Campidoglio, ci vediamo presto. Ciao!